Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi un eh, diciamo, breve annuncio Allora, settimana prossima, venerdì prossimo alle 21.30, seconda gara del campionato Indy 500 IR 18 Dallara su RFactor 2 Siamo ad Indianapolis ragazzi, con me ci sarà Fabio Napolitano, Aulo Cacciatore e Andrea Barocchi per commentare la gara E allora perché questo eh, annuncio? Ovviamente perché per rinnovarvi, rinnovarvi ovviamente l'appuntamento ci vediamo venerdì prossimo alle 21.30 Ve lo sto ripetendo lo so ma perché eh, faremo una live su tiktok dove vi faremo vedere praticamente quello che succede nel dietro le quinte per quanto riguarda appunto la cabina di commento quindi non solo avrete diciamo l'immagine di quello che succede in pista dei ragazzi eccetera ma anche di quello che succede qui nella mia cabina di commento ovviamente ragazzi non vi faccio vedere perché dietro c'è un caos pazzesco quindi ecco perché ho messo uno sfondo con l'etna bellissimo uh, a Catania e Quindi niente ragazzi, eh, correte ad abbonarvi al mio profilo TikTok perché faccio lo, lo scemo anche lì, <ride> quindi vi invito a eh, venirmi a trovare anche lì. Vi lascio il link in descrizione del mio profilo TikTok così potrete vedere la live anche da lì. Ragazzi, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito, spero di potervi eh, vedere numerosi su questa live di venerdì prossimo alle 21.30, non soltanto su YouTube e su Twitch ma anche su TikTok. Vai ragazzi! abbonatevi al canale lasciate un pollice in su e mi raccomando ci vediamo su tiktok qua sotto vi lascio qua sotto in profilo il mio link ciao